Grazie Presidente, e sinceramente non lo so, io qui oggi ho sentito parlare tanto di tante, fatemelo passare il termine lagnanze, il consigliere Bordoni ha detto ci sono tanti problemi, criticità ho sentito dire anche questa parola. Allora, visto che io sono, ho l'onore di ricoprire il loro di Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici invece volevo portare un po' eh, di cose concrete volevo parlare di cose concrete come mi piace fare Allora, della situazione del Canile della Muratella eh, io lo sono venuto a sapere dal Municipio Undicesimo che appunto eh, ci ha chiesto aiuto alla fine del 2018 eh, per capire le, i problemi avevano eh, alcune aree del canile eh, dove non arrivava l'aria né calda né fredda. Io la farò breve, comunque è stato un lavoro che hanno portato avanti i tecnici del Dipartimento Simo, hanno fatto diversi eh, sopralluoghi. Devo dire che all'inizio all i tecnici forse avevano sottovalutato il, eh, le problematiche e quindi sempre su spinta nostra, anche del Presidente Diago, anche mia, sono andati più volte alla fine. Purtroppo hanno eh, visto che gli impianti di condizionamento eh, devono essere riparati con interventi importanti. Chiaramente poi, e questo è avvenuto nel febbraio 2019, e, mh, ci sono volute poi le tempistiche per capire che tipo di intervento bisognava fare e quindi anche sostituzione degli impianti, dei refrigeratori che sono due perché tra l'altro hanno anche un gas andato fuori legge, sono spenti chiaramente e quindi bisogna sostituire per intero, metterli quelli più moderni. Allora, abbiamo atteso e ha ottenuto in variazione di bilancio votata la scorsa settimana 170.000 euro e 800 che appunto vanno a coprire le lavorazioni eh, che si dovranno fare presso il canile della Muratella, eh, nell'ala appunto dove dovrebbe andare poi la Asla, almeno così mi è stato sempre detto. E, eh, io ho già scritto all'indomani eh, della approvazione della variazione appunto agli uffici perché eh, devono ora hanno i soldi sanno che tipo di interventi devono fare e quindi ora devono andare a realizzare i lavori chiaramente come faccio sempre io come fa sempre la commissione lavori pubblici staremo sul pezzo perché mh, insomma avendo ottenuto i fondi è giusto che si facciano i lavori io vado in chiusura già presidente però Sinceramente devo dire una cosa, perché sai, io molte volte sto, sto zitta, ascoltiamo più o meno cose corrette, però certe volte credo che la correttezza debba essere portata in quest'Aula e ora le dico il perché. Allora, ho sentito due signore che hanno parlato dagli scranni vicino alla sindaca che sono stati al caldo già ad aspettare di salire. Ora, a me dispiace, credo, dispiace a tutti, però volevo dire che eh, il Consiglio, la, le persone possono salire, e questo capitava anche a me quando aspettavo giù di salire, quando ero dall'altra parte, eh, alla, la parte in cui torneremo tra poco tra meno di due anni, quando il Consiglio è aperto. Ebbene, il, eh, il Consiglio per, è stato aperto alle 17.15 proprio per mancanza delle opposizioni che avevano, delle, dei firmatari de, che avevano richiesto questo Consiglio. In particolare, mi, mi dispiace dirlo, del consigliere Figliomeni che è arrivato al terzo appello e quindi. Insieme agli altri, perché eravamo infatti in un numero buono, si è aperto il Consiglio. Quindi questo consigliere Fiomeni, anzi no, non posso rivolgermi a lei, mi rivolgo al Presidente. Il Presidente, io ho visto chiaramente i fogli eh, delle presenze e quindi chiaramente, siccome il Consiglio è stato richiesto dalle opposizioni, è anche un dovere verso i cittadini che stanno giù di prendere subito posto negli scanni, cioè questo è importante e questo purtroppo con una ricostruzione talvolta fantasiosa non si riesce a far capire ai cittadini, ma io questa volta l'ho voluto dire. Grazie.